Ma comunque gli armadi sono sopravvalutati, cioè guardatelo lì, tutto buio scuro. Ma qua invece prendono i vestiti? Ma infatti? Cambi fuori di altri! Buono, buono! Buono che c'è il computeretto! Questo qua è sempre in ritardo Pronti a girare tutti che lo aspettano Questo qui è lì fermo Fa la valigia non so Siamo appena arrivati Questo sta già facendo la valigia Per chi non l'avesse riconosciuto Alle mie spalle C'è la montagna di Pila Siamo venuti a fare un altro weekend di riding Sempre col solito menoso alboreto Omar Omar Omar ha fatto le spalle In tutto ciò però C'è una grossa novità Proprio lì nel prato dietro di me Perché ho qui con me la mia nuova Downy La mia nuova Rose sul Fire ragazzi Stavi già rubando la, la mia bici? No, no, è c'è la mia. Questo è il nuovo materiale, quel materiale nuovo che hanno appena fatto le bici, quello in cartone riciclato. Ragazzi, siamo qui anche col buon Zili. Anche lui è qui a fare un video per pila. Quindi, siamo qui a girare assieme. Facciamo una bella giornata. L'alboreto, che vabbè. È... Cosa? Sto facendo la cacca! Nel frattempo che aspettiamo l'alboreto, vi posso mostrare la mia nuova rose surfire di H. Segreto, ragazzi, usate il gorilla pod per tenere in piedi le bici. No, Toto. La bici nuova, così però, no. Ah, Rose sul fire di H nuova, ragazzi, che vuol dire è praticamente identica a quell'anno scorso e avete completamente ragione. Se volete vedervi il montaggio della Rose sul fire di H, andate a vederlo qui in alto. L'anno scorso l'abbiamo montata da bendata. <musica> Telaio. Eh, taglia M Voglio avere la bici che sia facile da muovere in aria Sempre pronta a fare qualsiasi trick Magari invece a voi piace più fare discesa scassato Vi consiglio la taglia più grossa Anche a sto giro ovviamente le fantastiche Industrie 9 ragazzi La di A arriva montata con la a molla io invece me lo faccio mettere ad aria proprio perché per saltare molto meglio come ben sapete ragazzi da sempre come copertone in camera d'aria uso Schwalbe magic mary sia all'anteriore che al posteriore, un copertone che si adatta a qualsiasi tipologia di terreno, non vi ho mai specificato che mescola uso, uso la mescola bike park che è una mescola molto dura che ha la funzione proprio di durare se girate tanto in bike park e magari non vi importa avere la mescola morbida che tiene un botto diciamo, la mescola bike park vi dura praticamente tutta la stagione e siccome io sono uno sfaticato ve la consiglio se il vostro obiettivo è girare per divertirvi in giro nei bike park soprattutto quando sono secchi nella stagione estiva mm -hmm. Secondo me, mi sono già rotto un po' di parlare della bici ragazzi e voglio andare a provarla e c'è il buon Zili sì. da due ore che eh, ci sta no, aspettando ci una... sigla e ci vediamo sulle piste di tira L'anno scorso eravamo su questa seggiovia, Albi Con la pioggia, ti ricordi? Sei sempre colpa tua, Alboreto Ma Sempre colpa dico, tua No, guarda, si ferma anche <ride> la seggiovia Vuoi dire qualcosa ai tuoi fan? Pila, mi comincia a essere real downhill Real downhill uguale Gambe strette e Culo stretto e cacca. e cacca si fa solo alla sera Sì uh. Ma qui che sfondoni Questo, bello Uh -huh. Terreno per adesso sembra veramente bello, gripposo, anche bagnato al giusto, non è polveroso Vedo che hai già rispettato le regole sul rodaggio dei freni Ah perché? Spiegami la regola No, allora per fare il rodaggio dei freni dovresti prendere una discesina uh -huh. molto easy Ok i Frenare piano e dare delle pinzate progressive Ah Per fermarti Ah e... perfettamente come ho fatto io adesso Come ho fatto di adesso Sono partito e sono andato a cannone, via Regione, sì. step down, Tutto qua, oh. la vita. Albi ci mette subito davanti a un bivio, ecco. o nera o rossa. Pari, andiamo a sinistra. Disprendiamo a destra. Sì, Bim, bum, bam. bam. Per rodare i freni, cosa si fa? Bella però! L'anno scorso l'alboretto è riuscito a sdraiarsi in questo pezzettino qui dritto. <ride> questo dritto? Sì. Pensavo mi regalassi la stessa caduta dell'anno scorso. No, il fango. Oh! <ride> no, era dentro il canale lì. Canali non ce n'erano l'anno scorso? Era, tipo... No, Albi. Si è andato semplicemente contro la sponda. Ma perché c'era un buchetto? <ride> Non cercare scuse. Uh! Uh! Uh! Eh, ti voglio casato però, eh! Quella! Uè! Oh, Ma hey! ah, lui devo stargli proprio dietro! Oh, oh, oh. Bello Dai guarda questo Cosa fai? Oh Hai toccato figa ha così nazzi Ma l'hai voluto proprio toccare L'idea è sghepparla tutta L'esecuzione che mi è andata di culo Che non so Minchia è andata legge. di culo proprio lei Hai fatto proprio Toc leggerissimo Sembra quasi voluto Magic Mary <ride> davanti <ride> Bike Park Nudo e crudo A tre Testi sì che c'hai le balle. No. Ah, devi capire una cosa. Io non voglio cambiare le gomme durante la stagione, quella, non ci ho quella, sbatta ah, Ma eh, fai i saltini lì? C Dai, vai. rossa stavolta Vabbè dai Raga ma chi è arriva? che arriva? Come lui? My little pony My little pony Alla scuola Ma aspetta Andiamo dietro figa Andiamo a prenderlo quello là Cioè io voglio vedere dove si ferma My little pony My little pony Alla scuola è l'uomo della foresta <ride> Sei sicuro? Eh, guarda che Esatto Meglio che ti rimetti il casco Questo È l'uomo nudo vestito Sono l'uomo nudo E sono una persona rispettabile in realtà Hai visto la nazionale italiana Down e il femminile detto, Vabbè, Ho provato pass. a impressionarle Ma c'era freddo Mi sa che non ce l'ho fatta no. <ride> Un applauso all'uomo nudo <ride> Grazie grazie Questo qua? Guarda, guarda, guarda come ti incute Guarda qua? Sì la gara con dietro tutti quello spingolo partito attenzione al apre l'x se da e cup non fa il drop il ragazzo il ragazzo evita tutto vediamo come ce la cava se ti ricorda le linee consegnate dal buon fra colombo qua cosa c'era Il muro dell'XS Chi? L'alboreto Ma no Ma come? Sei male? Dove è pestato? Sei è qua Qua Eh beh Abbiamo scoperto perché l'alboreto è caduto ragazzi Ah perché temporeggiava perché qua c'era il muro Si è messo per terra come un attore Si è accartocciato da lui e dice no sono caduto Esatto non far più. Cioè, sono Variante obbligatoria e sordienti Metti davanti a sinistro Metti eh? davanti a sinistro Qui metti sul piede, vai Occhio Zili. Dai vai ce l'abbiamo fatta eh, per favore un applauso per alboreto daremo la mia bici l'alboreto vai ah, vai non c'è nessuno no no oh no, no! è, è proprio l'alboreto dove vai stai su vai. minchia ti stai facendo delle incastrate alboreto che è incredibile ancora madonna vai ma ubriaco allora, adesso voglio vedere come l'alboreto mi fa le curvettine strette. Oh, fammele vedere. No, non fuori il piede. Sui piedi, è eh, sui piedi. Tieni sui piedi. Sul piede, eh. Non toglierlo. Non toglierlo, bastardo. Perché tutte le volte che andiamo a girare in un bike l'alboreto ha questa faccia? Beh, minchia, non giro mai. Beh, minchia, non gioco mai Poi lui dice, tu dici è tutto piatto Anche Zilli te l'ha detto che non è tutto Salute. piatto Coglione È infastidito È infastidito, ah, è infastidito. Ah. Ragazzi, ricordatevi sempre lo snackettino Prima volta che riesco a ordinarlo Al triplo cioccolato, ragazzi Codice faraone Per extra 10% di sconto Su qualsiasi prodotto eh. Ok, adesso proviamo Un transfer dalla linea free ride. Entriamo negli test. Vabbè dai era bello lungo Proprio questo è il momento che facciamo i trick a pila Il posto dove non si può trickare noi triccheremo ragazzi Iniziamo con un bel World Ride Eurotable là in faccia all'alboreto. Bravissimo. Bello bello a Adesso sapete che a pila ragazzi è pieno di piccole strutturine Proprio per fare i bonchettini, le svrappatine Questa è una gobba Si può fare nose qua Ollare Ed entrare direttamente in curva là Bam. No no no No leggiamo cosa c'è dentro una, una, scegli una, una ferita. Oh, ve lo richiedo, ve l'ho già chiesto in Sicilia. Ma chi è che ha inventato il cerotto spray? Satana? Io mi tolgo la maglietta. No, se super... tu provi a spruzzarmelo sulla schiena, no. ti tiro un pugno no, no. e chiudo io il video con no. te per terra, morente. Ma, ma, ah, è assurdo. Ah! ah, ah, ah. Anche questa giornata si è conclusa con tante ferite dell'alboreto. Ragazzi, il vostro mitico santo alboreto. Uh -huh. Vi saluta, ricordatevi di alburetare, mm -hmm. ma non troppo. E soprattutto ragazzi, non alburetate quando siete sulla XS no, Downing okay. Cup di Pila.